buonasera e benvenuti nel mio canale eh, oggi vorrei parlarvi eh, di questo case che ho trovato su amazon eh, con un'offerta a 12 euro eh, a me sembra un buon case se devo essere sincero anche se ha ba un basso costo eh, si chiama smazzla case per raspberry p3 eh, questo è quello che, che troviamo dentro nella confezione troviamo dei dissipatori che si collegano al raspberry per, eh, per abbassare la temperatura una ventolina e questo case ho deciso di fare questo video perché questo case eh, non è facilissimo da montare se devo essere sincero non è molto intuitivo eh, così adesso vi farò un video e vedrete come si monta eh, vorrei dirvi una cosa comunque controllate bene quello che trovate nella confezione eh, per esempio io ho trovato soltanto tre dadi che servono per chiudere il case e ho letto eh, dei delle feedback di altre persone sempre su amazon che anche altre persone hanno trovato qualche pezzo mancante quindi se trovate qualche pezzo mancante fatelo sapere subito ad amazon che vi risolverà il problema come prima cosa vanno montati i dissipatori allora i, i dissipatori sono tre e vanno montati così quello grande va montato qua quello piccolo va montato chiaramente sul chip piccolo e questo color eh, rame va montato dietro qui, adesso effettueremo il collegamento. Ok, allora, la maniera più semplice di montare il case è questo: bisogna smontare i pezzi e appoggiarli ognuno sopra l'altro. Ora bisogna lasciare montati come vedete, tre pezzi. Controlleremo che il case sia montato bene nella scheda. Lo rigiriamo così con le prese USB rivolte verso di noi. E andremo a inserire di nuovo tutti i pezzi, schiacciandoli bene, stando attenti a non romperli. Si prende il case... Lo si gira e lo si monta così. Vi ho fatto montare la ventola in questa posizione per trovarvi a questo punto così. Collegheremo il cavo rosso nel penultimo piedino e il cavo nero nel terzultimo piedino. Ora siamo pronti per chiudere il case. Non so se si vede, la ventola sta girando. Perfetto, il case è finito.